piccole strategie che usiamo tutti a certe volte, anche perché devi rendere conto alla moglie, al marito, ai figli, non devi far così, non devi far colà, mangi troppo. A tra allora, poco mi ha raccontato una cosa di comunicazione che gli piacerà. Stavo mangiando e un'amica mangiando della morta. Guarda che ti fa male il grasso animale.